Ciao a tutti! Di cosa parleremo in questa playlist? Gli argomenti principali saranno l'affrontare alcune tematiche relative alla storia. Vi raccomando, non perdete i prossimi video in cui affronteremo altre tematiche relative alla storia. Ciao, ci vediamo al prossimo video.